Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una lente realizzata con una goccia d'acqua. Se mettiamo un po' d'acqua su una plastica una plastica trasparente possiamo vedere come funziona una lente ad acqua. Vedete che stiamo spostando la goccia d'acqua. E vedete che sta proprio funzionando come lente di ingrandimento. Ecco qui questa è la goccia d'acqua. Vedete? E sta ingrandendo, sta ingrandendo dei caratteri. Grazie per l'attenzione e ci vediamo per il prossimo nostro video.